buongiorno a tutti e benvenuti in questo video oggi finalmente andiamo a parlare della nuovissima Pinarello Dogma F perché il nome ufficiale di questa bici è Dogma F andiamo subito a vedere il nuovo modello di casa Pinarello è una bicicletta molto equilibrata perché Pinarello non fa come gli altri marchi andando a fare una bicicletta molto spinta molto aerodinamica una bicicletta molto più leggera più adatta alle salite ma come negli altri modelli è riuscita a creare un solo modello che performa sia in salita che in pianura è stata ridisegnata da zero la forcella sia per freno disco che per freno rim perché questa bici la troviamo in tutti e due i tipi di freno la forcella è molto aerodinamica e ha preso spunto dalla pinarello bolide ovvero la bicicletta da cronometro di casa pinarello. Il tubo oblico e il carro posteriore sono stati ridisegnati per dare più aerodinamicità a questa bici. Difatti si comporta molto bene con il vento laterale anche. È 4,8% più aerodinamica rispetto al modello F12. Pinarello dichiara di guadagnare 1,3 watt a 40 km h e 2,6 watt a 50 km h rispetto al vecchio modello F12. Nell'obiettivo di creare questa bicicletta non si è andato ad abbassare moltissimo il peso perché abbassando troppo il peso si andava a rischiare di perdere troppa rigidità e anche per questo il telaio è molto equilibrato ma comunque allo stesso tempo molto leggero perché se andiamo a guardare i pesi non superiamo i 7 kg e 2, montata comunque con il freno a disco e se andiamo a vedere altri modelli siamo al di sotto dei 7 kg addirittura proprio perché il telaio è stato alleggerito di 265 grammi e oltre al telaio si è andato a guadagnare peso su tutti gli altri componenti ovvero il manubrio la forcella Regisella che sono stati anche loro rifatti da zero. La chicca interessante del regisella è che la testina è stata lavorata in 3D e la troviamo in titanio. La troviamo con un nuovo manubrio è sempre il most tallon ultra fast però dichiarato molto più comodo da casa pinarello. Il passaggio cavi in questa bici ovviamente è tutto interno e si possono montare al massimo delle ruote da 28 mm quindi non ha seguito molto il trend di tutti gli altri marchi che addirittura oltrepassavano i 30 mm ma siccome è una bici molto performante Pinarello ha voluto mantenere comunque delle ruote abbastanza fine quindi al massimo che si può montare è un 28 mm possiamo trovare 11 taglie differenti di telaio 16 grandezze di manubrio differenti e 2 grandezze diverse di reggisella. La Inus Grenadier la userà in questo Tour de France e vedremo subito come performerà. E se questo video ti è piaciuto non dimenticate di iscriverti al canale e accendere la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Non costa niente, è gratuito e basta cliccare su iscriviti. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!